pare che non siano sufficienti, perché? Perché eh, la nostra scelta editoriale e accademica è quella di non fare sovrapposizioni, applicazioni che poi nel lungo gli ultimi 2000 anni sono risultati quantomeno fantasiosi per non dire di peggio. Eh, però oggi eh, voglio darvi due elementi di riflessione sull'urgenza comunque di stare sempre, sempre in attesa di nostro Signore Gesù Cristo, perché fa parte del simbolo apostolico, fa parte del deposito un fidei, un cristiano, quando si converte, quando entra a far parte della Chiesa, la sposa di Cristo, tra le tante cose che deve chiedere, pensare, fare e credere, eh, c'è anche l'attesa vigilante del suo ritorno. Bene, Gesù parla del suo ritorno, sì. Ora, io non voglio assolutamente entrare in polemiche eh, con nessuno perché purtroppo perdiamo tantissimo tempo a parlare della, della, del ritorno di Gesù, di queste cose. E perché dico perdiamo tempo? Perché sciupiamo il quotidiano, cioè sciupiamo l'occasione, l'attesa ci vuole sempre, ma tutto questo tempo di queste chiacchiere no, che noi facciamo, che poi sarà completamente diverso da quello che immaginiamo, come giusto che sia, perdiamo tempo per non eh, facciamo più fatica a ubbidire i comandi che Gesù, Gesù ci ha dato, chiari, precisi, che l'Apostolo Paolo ci ha dato, chiari, precisi, no? cominciamo dalla lettera ai Romani, Corinti, prima Corinti, dai cioè, propri comandi, perché, perché noi dobbiamo eh, parlare delle, di quando torna Gesù. Allora, vi do una buona notizia. Voi sapete che Gesù ha detto che il giorno e l'ora non la sa di quando lui verrà. Ma ah, il padre, Dio no? Beh, va bene. Però Gesù ne ha parlato del suo ritorno. Solo che quello che è l'errore che facciamo noi è che queste frasi di Gesù sono bellissime semplicissime lo vedremo adesso noi le inseriamo in schemi mentali che noi abbiamo preso dai testi tradotti male in italiano ma fanno così anche gli in inglesi, fanno così un po tutti allora voi sapete che noi andiamo sulle fonti del testo originale originale le copie che noi abbiamo dei testi originali quindi testi cumranici testi della, del testo masoretico il, il codice di Leningrado e queste copie quelle che noi definiamo i testi originali, che poi non sono originali, sono sempre copie. Bene. E ci perdiamo con i sette anni, due anni e tre anni e mezzo, i 1290 che poi sono 1260, sono tutte cose vere. Il problema è che noi non sappiamo se ciò che è scritto è già avvenuto o deve avvenire. Questo è il primo problema che ha un esegeta serio uno che ha diciamo, l'obbligo di insegnare, non di prendere la Bibbia in mano e parlare così a livello pastorale. Quello è un altro mestiere. Noi parliamo di tecnica, Beh, credendo ovviamente, perché anche noi abbiamo lo Spirito Santo, magari non come questi illuminati e eh, predicatori, però un pochino ce l'abbiamo anche noi, anche noi siamo nati di nuovo, anche noi abbiamo creduto nel Signore, anche noi facciamo tutto quello che possiamo per essere eh, graditi alla sua volontà solo che i testi dicono cose ancora più belle di fare la scommessa rapimento, non rapimento, tribolazione, prima della, de, della tribolazione, metà della tribolazione, eh, dieci minuti prima della tribolazione, sono tutti discorsi. Guardate. Allora, cominciamo con... Eh, diciamo il primo testo nel capitolo 12 di Luca troviamo scritto così in greco versetto 35 siano i vostri fianchi cinti e le lampade accese attenti bene fianchi cinti e lampade accese e poi Normalmente, nelle vostre traduzioni, vedete, eh, siate anche voi come quei servi che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, dite chiaramente il ritorno, si vede chiaramente, di Cristo, Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, vi assicuro che egli prenderà un grembiule, come Giovanni capitolo 13, li farà sedere a tavola e li metterà a servirli, quindi gli farà anche la ad daim, quindi lavaggio sacerdotale anche dei piedi, e se arrivando, ecco qui, dobbiamo ritornare sul testo greco, e se nella seconda e terza veglia venga e vi trovi così, beati quelli che sono così. Versetto 31. Gesù ci dice quando verrà. Ci sta dicendo che verrà tra la seconda e la terza veglia. Domanda. Le veglie ebraiche, non romane. La notte cosa vuol dire questa veglia? Qual è l'orario della veglia? Sono tre veglie di quattro ore, che va dalle sei del pomeriggio alle sei del mattino. Di quelle sei che potrebbero essere le sette e le sette, in base al periodo dell'anno perché in Israele il sole ha un'oretta di differenza tra sorgere e calare comunque sono circa 12 sezioni di circa un'ora quindi va dalle 10 di sera la seconda veglia fino alla terza veglia che sono le 4 del mattino che è l'orario del canto del gallo anche prima perché? Perché c'è una preghiera ebraica antica che dice, o oh, Signore, all'inizio del giorno eh, si dice, si dice, già prima di secreti, si dice, Signore ti ringraziamo perché tu hai dato al Gallo il discernimento del giorno. Buio totale. Però, <ride> i Galli, chi è stato a Gerusalemme, li sente cantare anche alle 2.40 del mattino, capitate anche a me, anche alle 3, no? Più o meno, secondo il periodo dell'anno. Tant'è che nella preghiera ebraica... Ricordate il Gallo che canti, no? Quello di Gesù con Pietro. Con Pietro la stessa quindi, non è ancora diciamo eh, la giornata chiamata mattino dove puoi fare shakara cioè l'alba quindi la shakrit, però quindi Gesù ha detto che viene dalle 10 di sera ora israeliana alle 2 di notte che può essere anche le 3 ora israeliana quando? Ah a proposito c'è un brano parallelo che dice la stessa cosa nel Vangelo di Marco e dice guardate, vegliate, <coughs> non conoscete infatti quanto sarà il Kairos, cioè il momento preciso, ma non il tempo in quanto, adesso vedremo il discorso della ricorrenza, come un uomo partito per un lungo viaggio, ecco, e poi dice vegliate, versetto 35 del capitolo 13, non sapete infatti quando il padrone del casa verrà, certo, infatti non lo sappiamo, però dice o alla sera, quindi all'inizio della prima veglia, scusate, all'inizio della seconda veglia, o a metà notte, quando finisce la seconda veglia, o al canto del gallo, quando è appena iniziata la terza veglia, o al mattino, che non è shahar, che è la fine della terza veglia. Marco da un paio d'ore in più, comunque è sempre dalle 10 al massimo alle 4 del mattino infatti Gesù dice che l'ora noi non la sappiamo, infatti può essere le 10, le 11, le 12, mezzanotte, le 1, le 2, le 3, le 4, non la sappiamo, perché una di queste otto, fino a prova contraria, può essere stasera, ma capite? questa è l'attesa, non fare i calcoli dei giorni, perché sennò no, ragazzi la vedo grigia. E poi l'altra leggenda metropolitana, nelle vostre Bibbie che voi sapete che i grandi predicatori parlano sempre di Daniele. No? Poi lo mettono con Apocalisse, poi agganciano con Matteo e poi con Luca e poi qualcosina di Marco che abbiamo visto, e poi di nuovo mh, Daniele. Poi di nuovo un pezzo di Apocalisse, poi di nuovo Matteo, poi di nuovo Luca si da tutto e alla fine vengono fuori delle dottrine. Ma quella più carina, quella più carina, è quella chiamata tempo di un tempo per metà tempo, che viene identificata con i famosi mitologici tre anni e mezzo. Perché mitologici? Perché mito non è una brutta parola, è un racconto, un racconto popolare che ha delle basi di verità. Perché c'è il conto dei 1260 giorni, 1290, come se tutte fossero cose che devono ancora venire, no? Bene, ammesso e non concesso. Ripeto, non entro in questo parere che a me non interessa assolutamente nulla. Fare la matematica in Daniele capitolo 7, versetto 25, testo che tra l'altro lo conosciamo molto bene. È scritto letteralmente che il ha le ul non ebraico e aramaico, un testo in aramaico. Quindi, per chi pensa che Daniele sia nel Medioevo, là al VII secolo, l'aramaico non c'era all'epoca come lingua biblica. Infatti si chiamano aramaismi, tutti, tutte le terminologie in aramaico che noi troviamo nella, nella, nella Bibbia, anche per dire nell'Esodo, anche per dire in Geremia, no? Ecco, io non ricordo, Ezechiele, hm? per dire che... La geografo, lo Spirito Santo, ha detto alla geografo di aggiungere delle cose nel secondo secolo avanti Cristo. Se no, Daniele sarebbe nei profeti, invece nei Ketubim. Colpa degli ebrei, però se si, se si segue quel canone lì è che gli diamo ragione una volta e torto l'altra. Un po' di coerenza, no? Ecco. Allora, in aramaico dice, <coughs> le vostre traduzioni lo so che dicono tempo di un tempo, loro allora dicono, ad iddan ve iddanin, eccetera, eccetera, e poi iddin finale. Che vuol dire? Dicono anche flag, ma lasciamo stare. Che vuol dire? Festa, mezza festa, delle mezze feste. La prova che è, è così anche in ebraico l'abbiamo nel capitolo 12. Quando di nuovo salta fuori questo discorso del tempo due tempo, che non è ovviamente tempo in un tempo, non c'entra niente, sta dicendo, e questo lo sta dicendo in ebraico: e dice alzò la mano, e minò la mano destra, e anche quella, scimolò la sinistra, e poi verso i cieli, no? Alla Shammai, e giurò per Bechai, per il vivente, le olam, per sempre, perché. Perché? Dice Le moed moadin vehesi, Che vuol dire? Se prendete un bambino di Qui non ci vogliono le lauree Bambino di 3-4 anni Ebreo E gli chiedete che cos'è il moed Lui vi dice eh, Quel periodo di mezza festa La ricorrenza con la moed che c'è tra il primo giorno e l'ultimo giorno delle, dei due periodi dell'anno, che sono Pasqua e Capanne, che non sono ovviamente lo Shabbat del primo giorno e dell'ultimo, cioè la cessazione, qualunque giorno dell'anno sia, qualunque giorno della settimana sia. E quindi, se sono sette giorni Pasqua, togliamo l'ultimo e il primo, rimangono cinque. Moed Moedim è il quarto, perché è a mezza festa, il quarto. Quindi Gesù ci dice che verrà il quarto giorno. Allora voi mi direte, ma se Gesù ha detto che non dice giorno? Infatti noi non sappiamo se viene per Pasqua, il quarto giorno della festa di Pasqua, o il quarto giorno della festa di succo sappiamo, anzi non sappiamo neanche l'ora, perché abbiamo detto che può essere dalle 10 di sera, sempre ora israeliana, fino alle 3-4, direbbe Marco, Luca sta un po' più scarso e limita alle 2 di notte, certo che se viene alle 2 e mezza non è che buttiamo la Bibbia nel forno e la bruciamo. quindi noi non sappiamo l'ora ma sappiamo il periodo della giornata, che non è poco. Ecco perché c'è la tradizione della veglia notturna. Vegliate. le torce accese, le lampane. Non è di giorno, di sera. Calcolando poi che la sera è già l'inizio del giorno, presso. C'è sempre questo problema con il calendario ebraico di allora e di oggi. Comunque sempre quell'orario è quello lì. Sono quelli lì. E il giorno non lo sappiamo perché potrebbe essere pesa che capante. Il fatto che dica lì che bisogna mangiare cinti sembrerebbe Pasqua. Gesù è stato ucciso per Pasqua, è risorto per Pasqua. Diciamo che quelli, eh, gli studiosi seri, insomma, ecco, quelli che ridono poco e che studiano tanto e che parlano poco, sono orientati per dire Pasqua. La buttano sulla Pasqua. Io ho perché lo fornisce la parola di Dio, questo discorso della metafesta, no? di, di metamoed, cioè di tempo, moed è il tempo che passa tra secondo, terzo, quarto, quinto e sesto giorno, o di Pasqua, o di Campan. Sia in aramaico, che è la lingua di Gesù, sia in ebraico, quindi tempo di un tempo, metà di tempo, in 1260 90 c'entra niente, quello è un altro problema, un'altra cosa, non c'entra niente con quello che ha detto Gesù, un'altra cosa. Anche se è scritto nel versetto prima, nel versetto dopo, uno pensa che siano i sette, nella testa c'è i sette anni, quindi sta storia del, del tempo di un tempo pensa a sette anni, capite il problema? Pensano agli anni, non, non alle teste ebraiche. Oh santo cielo, Signore, ci perdoni. Comunque, al di là di questo, non sarebbe sbagliata anche l'ipotesi di Capanne. Perché? Poi mi sbaglierò, eh? Perché voi vi ricordate che in Zaccaria dice che chi non sa le feste delle capanne no, cioè nell'ultimo capitolo di tutti i popoli che sono lì a fare la guerra a Israele, Israele chiaramente vincerà perché scenderà dal cielo il suo signore, il suo re con gli angeli santi o angeli santi, adesso gli andiamo a vedere che cosa sa, non è facile dei testi tra virgolette originali che ovviamente non ci sono più ci deve aiutare molto anche l'interpretazione dei testi di Qumran e della letteratura Qumranica angeli santi o angeli e santi boh, vabbè, vedremo e questo avviene per le capanne quindi chi non sale alla festa delle capanne e rende omaggio al re dei re il signore dei signori sarà colpito da una pestilenza terrificante perché? perché erano già là e quindi devono salire tutte le nazioni no? a pentirsi ovviamente ad adorare il re dei re Bene. potrebbe essere anche quella e qui c'è la grande verità di Gesù non lo so <ride> Qualcuno di voi dice, ma come, come Dio lo sapeva? Sì, ovviamente, però, visto che lui non gioca ad avere la natura umana, l'ha ovviamente assunto ipostaticamente, quindi la persona del verbo, no? Tetegramma? È uomo ormai, è uomo. E quando diceva queste cose, diceva, io non il padre. Ma non perché il padre sia eh, maggiore come eh, natura, no? È fons, co, fonte, fonte, come persona non come natura, natura è uguale, allo Spirito è il padre, una natura è un Dio, se no sarebbero tre divinità, per l'amor del cielo. Ecco, quindi eh, rimane questo dubbio. Però credo che abbia chiarito qualcosina. Dubbio bletico. Pasqua o capanne. Gesù sembra che dica tutte e due. Ovviamente lui non lo sa, noi ancora meno. Però sappiamo che porzione di giorno viene e sappiamo che verrà il quarto giorno. Non sappiamo se di Pasqua o di capone. Non esistono altre feste ebraiche che durino sette giorni. Se questo video vi ha confusionato ancora di più la cosa, spero di no. Se vi è piaciuto bene, mettete un like. Se volete sapere, volete essere aggiornati, mi raccomando, iscrivetevi, che per noi è vitale fare, avere queste, queste iscrizioni lo sapete perché no non sali mai di, di visibilità nel canale normale e se avete qualche domanda chiaramente la potete fare domanda e eh, non polemiche perché se no non rispondo domanda sui testi quelli che ho citato io d'accordo ecco e così <coughs> possiamo chiarire alcune problematiche così sappiamo che gesù dice che dobbiamo vigliare, quindi con la luce, la lampada ne parla, perché di notte viene, secondo o terza veglia, boh, però il periodo del giorno è quello, non sono le mezzogiorno e 40 di giorno, e ci lascia col dubbio Pasqua o oh. Capone. Ciao, alla prossima!